Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto ai carciofi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono aglio, prezzemolo, capperi, pomodori secchi sott'olio, cuori di carciofo sott'olio e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo, i capperi, il mezzo spicchio d'aglio senza anima i cuori di carciofo sott'olio e i pomodori secchi ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6 aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo l'olio ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 Il pesto è pronto. Trasferiamolo in un contenitore. Pesto ai carciofi, ideale come condimento per la pasta o per guarnire dei crostini. Grazie e alla prossima ricetta!